Ciao a tutti, test di oggi, preparazione di un impasto per 6 pale romane del peso di circa 700, 350 grammi l'una, idratate all'80%, 2,5% di sale, 2,5% di olio, 0,5% circa di lievito di birra fresco sul peso della farina e appunto un'idratazione complessiva dell'80%. Farina Ho preparato un mix di tipo 1 e farina di riso. Normalmente un mix molto affermato è quello di utilizzare una 0 una una 00 con farina di soia e farina di riso. In questo caso ho optato per una tipo 1 e solo farina di riso, in quanto la tipo 1 già ha un sapore decisamente più marcato della, di una 00 e quindi la farina di soia che appunto attribuisce all'impasto un sapore più forte in questo caso probabilmente mh, sarebbe stato forse eccessiva. Come procediamo? Inserisco il 65% dell'acqua direttamente in impastatrice acqua. Che in questo momento è a circa 78 gradi. Purtroppo ho un problema con l'illuminazione dell'impastatrice, dell quindi dobbiamo accontentarci di questa visione. Comunque, aggiungo il lievito faccio partire a velocità zero diciamo in pratica che sto seguendo da qualche impasto a questa parte aggiungo direttamente l'olio questo procedimento mi torna molto comodo soprattutto quando si utilizzano farine che Non rendono facilissimo il raggiungimento di alte idratazioni e aggiungere alla fine l'olio a volte mi ha più che altro Costretto ad aggiungere dei fermi in macchina per Incordare al meglio Facendo così mi sembra che il procedimento sia più, più Veloce perlomeno Vado con tutta la farina il tempo facciamo partire continuando sempre alla minima velocità per circa questo dipende dalla principalmente dalla farina e dal suo grado di assorbire l'acqua nel tempo in questo caso penso che in 6-8 minuti dovremmo Dovremmo raggiungere una buona incordatura appunto al 65% di idratazione. La tipo 1 che sto utilizzando è una petra, la 0102. Mi sembra controllo sì, 0102. Una farina della linea professionale di petra con un W di circa 330 ho quindi spezzato la petra con un 12% sul peso totale della farina con farina di riso che non ha glutine per portare il W da un punto di vista aritmetico attorno al 300 questo impasto vorrei chiuderlo attorno ai 24-25 gradi per poi farlo puntare un'ora a circa 21 gradi temperatura ambiente per poi andare in frigo per circa una trentina di ore a 4-5 gradi 4 Successivamente formatura dei panetti e a pretto di circa 4 ore a temperatura ambiente. Questa petra tipo 1 non ha assolutamente problemi ad assorbire l'acqua. Si vede come dopo poco più di 2 minuti l'impasto sia già coeso. Con le lecca stacco quel poco di farina rimasto sulle pareti del cestello e lasciamo lavorare la macchina. raggiunto un buon livello di incordatura al 65%, aggiungerò il sale, lascerò lavorare un attimo sempre al minimo della velocità e poi aumenterò la velocità a livello 3 di questa grilletta che equivale circa a 130-140 giri, non oltre. A breve dovrei riuscire a modificare la macchina inserendo un contagiri Per andare appunto a misurare i giri del verme Così da avere un parametro più preciso Questa petra tipo 1 è data per idratazioni fino all'80% tendenzialmente quando è già specificato, specificato un'idratazione di questo tipo sono farine che se ben lavorate possono garantire idratazione ancora maggiore comunque continuiamo a lavorare l'impasto come vedete il glutine ancora non è... nella sua massima forma perché l'impasto è ancora grezzo ma abbiamo tempo sono passati circa 5 minuti vado a misurare la temperatura siamo bassi quindi andiamo bene forse anche troppo bassi siamo su 18 e mezzo. Ho tolto la restante acqua dall'elemento refrigerante. Adesso è a circa. è bella fredda 5 gradi. C'è da dire che l'aumento della, della velocità del verme aiuterà sensibilmente l'aumento della temperatura. La farina partiva a circa 19 gradi, 19 gradi e mezzo. La temperatura ambiente circa sui 18-18 gradi e mezzo. Provo a illuminare meglio la vasca. Siamo a 6 minuti e mezzo. Tra poco inseriamo il sale e poi gradualmente l'acqua rimanente aumentando la velocità. Nella prima fase bisogna attendere che si strutturi correttamente il glutine. Lo si capisce da, dall'aspetto dell'impasto che diventa più liscio, dal, dallo scoppiettio che inizia a crearsi soprattutto quando le idratazioni iniziano a essere nell'ordine del 60-70%. e quando l'impasto inizia a tirare contro lo spezzapasta prima di strapparsi siamo a circa 8 minuti di lavoro Abbiamo Un impasto attorno ai 19 gradi e mezzo. C'è la tendenza a lavorare con ingredienti molto molto freddi, bisogna fare attenzione a non chiudere troppo freddi gli impasti. Un impasto che chiude troppo freddo avrà bisogno o di una maggior permanenza in un luogo caldo per partire oppure potrebbe avere, anzi potrebbe, sicuramente avrà problemi nello sviluppo in puntata e tendenzialmente anche in appretto e nel prodotto finito non si avranno risultati eccelsi perlomeno questo dipende anche dal tipo di prodotto che si vuole realizzare comunque tendenzialmente è importante far partire bene qualsiasi impasto si voglia realizzare e con far partire bene si intende appunto chiuderlo a una temperatura tale che garantisca la perfetta attivazione dei lieviti ok siamo a circa 9 minuti e mezzo vado ad aggiungere gradualmente il sale il 2,5% sul peso della farina, ora vado ad aumentare la velocità e a iniziare a inserire l'acqua gradualmente. tra un inserimento e l'altro dell'acqua dobbiamo attendere che non vi sia più acqua sul fondo del, della vasca e che l'impasto non risulti a vista bagnato questo per dare appunto tempo alla, alla massa di assorbire correttamente l'acqua Si tratta di un impasto sicuramente più delicato nel momento che siamo andati ad aggiungere della farina di riso che non ha glutine, ma se correttamente condotto l'ottimo grado di assorbimento della tipo 1 e la sua forza medio-alta dovrebbe sopperire la presenza del riso creando una struttura del glutine comunque forte la grelletta è una macchina che con un chilo di pasta lavora in maniera ottimale è una macchina questa da 7 litri con 5 pili di massimo impasto producibile una quantità che non ho mai provato onestamente con il chilo di farina si comporta decisamente bene il fatto che si dica che la grilletta scalda non lo considero uno svantaggio ma semplicemente una caratteristica della macchina in quanto il calore che può attribuire una macchina a un impasto è dovuto principalmente al lavoro meccanico che il verme applica all'impasto. Una volta che impareremo a conoscere la nostra macchina, tarando correttamente le temperature degli ingredienti, possiamo condurre l'impasto come vogliamo. per ora sta assorbendo bene l'acqua valuterò se fare delle, dei fermi macchina per ora mi sembra che insomma vada tutto nel verso giusto a ogni inserimento dell'acqua poi dipendentemente dalla quantità di acqua che andate a inserire l'impasto si rilassa ovviamente perché il glutine deve intrappolare questo nuovo liquido che stiamo andando a inserire. Il fatto di aver inserito l'olio all'inizio non pregiudica la corretta formazione del glutine durante l'impastamento, quindi come vi dicevo io mi trovo molto comodo con questa procedura, quindi andando a inserire l'acqua come ultimo ingrediente, l'acqua finale. Questa è l'acqua rimanente. Aspetto che si riformi un attimo la zucca vado a controllare la temperatura. siamo ancora relativamente bassi neanche 22 gradi credo che sia un impasto che chiuderà attorno ai 23 gradi in questo caso aumentare un attimo la puntata temperatura ambiente portarla un'ora e mezza e poi andare a riporre la massa a temperatura controllata in questo caso 4-5 gradi Quando vedete che l'impasto fatica a staccarsi dalla, dal fondo della vasca, potete aiutare il processo con dei fermi in macchina, sono molto molto utili. Io sto aspettando a farli perché poi preferisco farli ripartendo con la velocità più bassa. Quindi cercherò di aggiungere tutta l'acqua e poi inserirò un paio di fermi macchine. quasi completato l'inserimento dell'acqua penultimo inserimento ultimo inserimento aspetto che venga assorbito quest'ultimo gozzo d'acqua e poi fermo macchina ok stop riporta la velocità al minimo sono passati 18 minuti Abbiamo un impasto a circa 22 gradi e mezzo, ora lo lasciamo riposare 5 minuti e poi riprendiamo, metto un attimo in pausa il video. Sono passati circa 5 minuti, facciamo ripartire, velocità al minimo una ventina di secondi. ancora e sì altri 5 minuti di pausa e poi un altro giro ok sono passati circa 5 minuti altro giro l'ultimo una ventina di secondi e poi andremo a estrarre la maglia volevo dire instrare l'impasto ok non lo voglio stressare troppo ora come lo estraggo mi ungo appena le mani che tra l'altro fa anche bene alle mani l'olio comunque con le forbici lo portiamo sul banco averle dato una piega di troppo in macchina. L'ho visto un attimino, quando insistete troppo sull'impastare un impasto, a volte noterete che questo diventa un attimo più grinzoso. Succede quando si, diciamo, lavora troppo l'impasto e diciamo che invece che migliorare la situazione la peggiora. In questo caso ci si ferma e si astende. Ok. Abbiamo la nostra massa sul tavolo. Sì. l'allargo largo, e la vado a chiudere. La presenza del riso, si, si sente a proprio livello di impasto. Consistenza diversa. Ora lo lascio un attimo riposare, anche in questa fase, non insistiamo con troppe pieghe. Attendiamo un attimo: ok, con la spatolina andiamo a riprendere l'impasto così da evitare che si secchi e aspettiamo 5 minuti ok, intanto ho pulito la vasca dell'impastatrice sono passati altri 5 minuti mi ungo di nuovo le mani appena vado a fare qualche altra piega all'impasto e poi lo mettiamo direttamente a puntare. Ha una consistenza già decisamente migliore rispetto a prima, come potete vedere, è già molto più sodo. Questo è un impasto da circa 2,2 kg. Procuratevi un un recipiente, un contenitore che possa gestire almeno 5 litri di volume considerando che è un impasto che può fare tranquillamente due volte, due volte e mezzo il proprio volume iniziale quindi lo vado a inserire in questa vasca questa è una vasca molto capiente da circa 8 litri che ho precedentemente oliato ora essendo che l'impasto l'ho chiuso attorno ai 22 gradi quando mi ero prefissato di chiuderlo attorno ai 24, e considerando che la temperatura al piano di sopra è di circa 20 gradi e non, non 21, da quando ho estratto la massa dalla vasca lo farò riposare a temperatura ambiente 2 ore, 2 ore proprio poi passarlo in frigo, così da essere sicuro che che i lieviti si attivino nella maniera migliore. Vado a chiudere il contenitore, in questo caso con della pellicola, perché non ho il suo tappo, il suo coperchio. Non è importante che sia perfettamente ermetico, è importante che, come dire, non ci sia passaggio di aria che possa andare... A seccare la superficie quindi questo è il nostro impasto andrà tra un paio di ore in frigorifero a circa 4 5 gradi per una trentina di ore alla prossima ciao